Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video, come potete vedere oggi non sono solo perché ho pensato ad una collaborazione molto particolare, molto speciale dal mio punto di vista, che però non potevamo realizzare di persona. Siamo in compagnia di Francesco. Ciao Riccardo, ciao a tutti gli amici Colors che ci seguono in questo momento. <ride> Finalmente, per chi mi segue sul mio canale, potrò potrà vedere senza occhiali e senza cappello, così ho svelato un altro mistero dell'universo, cioè che vedere gli occhi anche io e anche dei capelli, <ride> qualcuno se lo stesse chiedendo. Sì, lui è su YouTube è il contenitore di notizie inutili, vi lascerò la, il link al suo canale e eh, magari anche la tua promo se la farai in descrizione. Eh, prima che, di entrare nel vivo, ci vuoi parlare un pochino del tuo canale, in generale poi andiamo a bomba con l'argomento. Certo, <ride> con, con piacere, senza sovrappormi a te. Eh, il mio canale è sempre, eh, generalmente è un contenitore <ride> di cultura pop, eh, dal cinema al fumetto, miti e leggende, c'è cioè un po' di tutto. Io mi diverto a fare delle ricerche e a parlarne con eh, molta ironia senza mai prendermi troppo sul serio e quindi chi viene a visitarlo sicuramente si divertirà e ho la presunzione di insomma di insegnare anche qualcosa a mio modo. Oltretutto molto curato nella grafica perché il tuo lavoro... <ride> sì, esattamente. Eh, diciamo che l'aspetto grafico curato <ride> è curato, non è la componente principale del canale eh, per chi non ama questo tipo di cose, va alla Ciccia, eh, si divertirà a seguirmi nelle mie sproloqui perché penso insomma, di essere un po'... di metterci tanta ironia in questa cosa. Sì, no, ri riesci sì, comunque, trovo... comunque a... <coughs> Personalmente riesci a intrattenermi anche quando lì per lì magari non è una cosa di interesse immediato. Eh, questa è, io... è una cosa che mi fa molto piacere perché generalmente posso anche trattare degli argomenti, essendo io eh, cinquantenne, eh, chiaramente molte volte mi trovo a trattare degli argomenti che sono proprio tipici della mia generazione, eh, e parlo di cose, insomma, sempre dalle serie di tre film, ai fumetti alla musica allora io vorrei dire due parole su come mi è venuta a me in mente questa collaborazione perché di fatto al paranormale ci sono solo accenni sul tuo canale non è un argomento così importante però no, eh, l'ultimo video che avevo visto o uno degli ultimi forse era quello del quando che ti è scritta era quella dei Poltergeist, giusto o qualcosa del genere? Esattamente. Sì. Ecco. Era legato diciamo, alla, alla leggenda, alla maledizione di Poltergeist del film del 1982, non parlo del remake, che purtroppo si era portato a una, una scia di morte mm. eh, successivamente allo sbarco nei, nei cinema del film. Eh, questo è un, è un mito, una leggenda che è ancora in piedi anche se non si fonda su delle, su delle basi scientifiche perché la gente a un certo punto della vita muore <ride> a prescindere mm. dal fatto che abbia partecipato ad un film o meno però dato che molti <coughs> dei protagonisti del film erano morti successivamente all'uscita, poco tempo dopo l'uscita del film si è creato questo, diciamo, questo mito, questa leggenda intorno a questa pellicola qui e allora ho pensato ma senza saperlo ma ho detto magari se porta questo argomento avrà avuto delle esperienze paranormali esattamente non, esatto. vol non volendo le avevi avute sul serio e quindi anche se sarà una condivisione tra le mie e le tue io vorrei proprio iniziare con una tua A tua sì, certo. guarda allora io provengo dall'Italia degli anni di Piombo, la prendo proprio da lontana eh? mm -hmm. e quindi eh, negli anni 70 vivevo a Roma eh, eh, è per questo che poi ho costruito un, un canale, un per periodo storico soprattutto anche se ultimamente si sta attualizzando un po' per quanto riguarda gli argomenti e fin tanto che eh, mio padre e mia madre, che sono originari della Puglia, perché io vivo in Puglia Uh, pur essendo nato a Palermo, uh, non decisero di tornare a vivere a Taranto per ricongiungersi con la famiglia. Quindi io praticamente dal Portuense dove vivevo sono stato trapiantato, come, come si fa con gli innesti con le piante, sono stato trapiantato, <coughs> e neanche proprio a Taranto, ma in una frazione di Taranto che si chiama San Vito, mm -hmm. per chi conosce la zona sa benissimo di quale zona parlo e quando ci arriva io chiaramente non è come ora perché adesso la zona ha subito uno sviluppo anche dal punto di vista edilizio demografico notevole invece quando ci arriva io non c'era tantissima gente e poi io venivo guardato anche con un po' con non con diffidenza però avevo un accento diverso, strano rispetto alle persone che vivono in quel periodo mm -hmm. ebbene ehm, arrivai in questa abitazione che uh, all'esterno non aveva nulla di strano, c'era una casa come tante altre, e... però devo permettere una cosa, prima di, di, di andarci a vivere in pianta stabile avevano fatto un sopralluogo lì, mio padre, e mio fratello, avevano già vissuto un'esperienza abbastanza strana, mm. uh, avrebbe dovuto metterci in guardia perché mentre facevano un sopralluogo e ripulivano la casa dopo la ripitturazione Uh, durante un'operazione di pulizia del, del battiscopo mio fratello ha urtato una finestra che si è sganciata dall'infisso e gli è caduta in testa e, incredibilmente lui ha subito pochi danni beh, dan pochi danni relativamente ha subito un taglio qui sulla, sulla testa e la scena horror in cosa consiste che praticamente si è creato una specie di collare di eh, lame di vetro che componevano la finestra, che fortunatamente non gli hanno tagliato la gola perché lui ha sfondato il vetro con la testa e quindi il collare gli premeva il collo, ma non, non ha subito altri danni. Non so se sono, sono stato abbastanza chiaro nella descrizione dell'incidente. Sì, sì, piuttosto e, chiaro. Questo <ride> già ci già capire che era. <ride> La casa non ci stava accogliendo nel migliore dei modi, era una specie di stalker che ci chiamava e una volta che rispondevi al telefono lui praticamente faceva delle voci strane e per quanto noi fossimo convinti che si trattasse di uno scherzo, eh, comunque rimaneva una cosa impressionante. Eh, lo faceva con la frequenza di insomma, una telefonata ogni due o tre giorni, ogni settimana, però non mancava mai di farci sentire la sua presenza. Dopodiché eh, siamo passati a delle cose molto più, come posso dire, eh, tangibili. Cioè, per esempio mm -hmm. mi capitò, l'esperienza che ho vissuto in prima persona, di addormentarmi nel salotto di casa e di risvegliarmi eh, sentendomi chiamare eh, quando ho aperto gli occhi non, nella stanza con me non c'era nessuno eh, questa cosa qui mi mise dei brividi. Detto, io ecco per esempio una cosa di cui ti ho già parlato un po' di tempo fa in una delle nostre conversazioni private eh, relativo a un no durante l'estate soffrivo di insonnia e quindi facevo fatica ad addormentarmi e, quindi se avessi sentito avvicinarsi qualcuno al mio letto me ne sarei accorto. Eh, quella notte lì dormivo con la schiena scoperta, mi si mi sentì tirare la maglia. Eh, io dormivo su Pino, per non mi sono accorto se c'era qualcuno o chi fosse. Quindi da bambino ero terrorizzato e ho piegato quasi mezz'ora <ride> a dire un timido mamma, sei tu. <ride> e mm. ovviamente quando l'ho fatto non mi ha risposto nessuno il giorno dopo una mia parente che era venuta in visita a trovarci ok Vai, benissimo grazie. Riccardo prima che il tuo scizzo facesse irruzione nella cucina lamentandosi fortemente del racconto che facevo perché evidentemente era troppo pauroso mi stavo dicendo che eh, questa mia parente eh, mi raccontò che era stata lei a, venire, a coprire la mia schiena perché me l'aveva vista scoperta e temeva che io prendessi freddo in piena estate. Quindi, questa cosa qui, per quanto mi sembrava una spiegazione abbastanza buffa, la presi per buona. A, appena andai via dalla stanza dove si trovava questa mia parente, questa mia parente raccontò a mia madre che in realtà non era mai venuta nella mia stanza a coprirmi, ma che. Invece, anche da lei era andato qualcuno a tirarle le vesti durante la notte e quando ha aperto gli occhi nella stanza, non c'era nessuno. Perché Poi bisogna spatare un mito. No? Anche a me, eh, parlando di questo video, hanno detto, ma come? Tu non vuoi interagire con le entità incorporee perché hai paura Fai fai un video sul paranormale? Ma crederci, crederci e avere paura possono tranquillamente convivere, quindi spatiamo. Eh, eh. <ride> Che, penso anche Ricca, che parlandone si esorcizza esatto. il problema, la paura nei confronti di queste cose. Si, si confronta, sì. si scopre questa, che... Questa in realtà è l'unica eh, mia personale, perché a me ad esempio l'idea di avere proprio la prova provata, visto che abbiamo parlato di morte fisica, no? L'idea di avere la prova provata, che comunque si tratta di fatto <coughs> soltanto di una morte fisica, ma... Se specialmente, se lo si desidera, possiamo avere dei riscontri. Che comunque i nostri cari sono sempre con noi. Mi ha aiutato a superare una perdita molto importante di sette anni fa, che è quella della mia cara nonna. E di parlarne senza particolari sconvolgimenti emotivi. Adesso può sembrare che non mi freghi niente, ma <coughs> no, assolutamente così. <assolutamente. sussurra> La mia serenità deriva dal fatto di aver capito che c'è in forma diversa, però... Ti capisco bene Riccardo, perché tu pensa che io ho perso mio padre insomma, da tanto tempo e ti garantisco, beh, sono 34 anni direi, ti garantisco che parlarne ancora mi procura qualche sconvolgimento, cioè poi chiaramente uno eh, in qualche maniera metabolizza la cosa, perché passano tanti anni, è ovvio che... Eh, educati e l'età eh, invece, per contro, anagrafica, dove queste impalcature non esistono, è proprio la prima infanzia. E approfitto dell'aggancio alla prima infanzia per introdurre, come faccio sempre, quella stessa esperienza che tu già conosci, alla mia, a, anzi alle mie primissime esperienze paranormali va fatta una distinzione che c'è una parte di cattolici che appoggia questo tipo di fenomeni quindi a volte non vuol dire nemmeno nascere in una famiglia cattolica io sono nato purtroppo in una famiglia cattolica che almeno a livello ufficiale non appoggia assolutamente questo tipo di argomento né di fenomeni ne consegue che non mi era stato mai parlato eh, io sentivo bussare al muro in questo modo in un punto dove non poteva per forza di cose esserci nessuno perché il, eh, il bagno era ubicato diversamente la stanza dei nostri genitori lo stesso non poteva esserci nessuno è successo un po' di volte io ogni volta me la facevo in mano poi, <coughs> poi evidentemente chiunque, chiunque fosse ha capito e eh, non ho avuto <coughs> assolutamente più nulla che io mi ricordi perlomeno fino alla bellezza dell'età di 21 anni. All'età di 21 anni è successo che sono mh, appunto peggiorate per questioni di mera vecchiaia le condizioni di nonna. una settimana esatta prima dell'avvenimento mi prende una grandissima rabbia, però non ci arrivi, non ci pensi perché comunque era anche un periodo delicato per mille cioè, motivi personali eccetera eccetera. Poi c'è avessi sensazione che si, che si stava per accadere qualcosa. Sarai, dici, lì per lì ti dici sarai arrabbiato per quello, però vedevo che proprio non andava via, non andava via, non andava via. Cioè qualunque cosa mi si dicesse era sbagliata, io capivo B e mi infuocavo subito. Più di quanto già non faccia per carattere, almeno un paio di volte in più, ecco. Insomma per abbreviarla dopo una settimana un parente prossimo mi invia un sms dicendo che, che era passata oltre e può sembrare strano, uno si può aspettare che io sia scoppiato a piangere invece no, quella è arrivata parecchio dopo, anche giorni dopo lì per lì ho provato un gran sollievo sì. però un sollievo che non ho subito ricollegata dal dire ok ha smesso di soffrire adesso è finita So soltanto che quella arrabbiatura incontrollata e apparentemente motivata si è risolta. E questa cosa praticamente ha fatto un po' da collante, nel senso che da lì è stato tutto un fenomeno paranormale che non entrerà, cioè tutte le mie non entreranno mai in un video, <ride> probabilmente, ma in una serie. Eh, eh, mi rifaccio per esempio all'ultima. Che sembrerà una stupidata, mi devo togliere gli occhiali per scenarla. Io mh, ci sono comunque delle occasioni, mh, della giornata in cui mi tolgo gli occhiali, ero girato così e sento questo rumore. Mi giro e trovo gli occhiali spostati di almeno due pollici. Ecco. <ride> da una parte dico ormai mi sono abituato, però dall'altra. Sono i momenti che uno dice che due scatole facciamo anche basta. Beh. Sì, il senso. Sono cose che comunque ti fanno... non ti fanno stare tranquillo perché comunque ti mettono timore addosso. Allora, sono cose che quali ti devi abituare, non c'è niente da fare. Per quanto posso realtà... essere... Santo... In realtà, me, eh, qualche volta ne capita una positiva. Dico questa e poi iniziamo con eh, le, le chiose finali, perché sennò è una, un film. <ride> eh, nel 2000, eh, 2016, nel 2016, io ho fatto un sogno che apparentemente non sembrava niente di che a livello di premonizione, perché non era collegato ancora a nulla. Ho sognato di... Eh, essere ad un concerto degli fl 65 Ah, sì! E ho scritto il sogno su Facebook Quindi mi ricordavo perfettamente la data. L'estate dopo, dell'anno dopo eh, Passeggiando per Grosseto, ho visto l'annuncio di un concerto degli fl 65 Però non mi ricordavo più ormai assolutamente di questo sogno Invece il concerto... ti è stato ricordato da Facebook, il concerto, Sì, esatto, dai ricordi, il concerto si è tenuto il 30 settembre io il 30 settembre dell'anno prima avevo sognato Geoffrey Jay, il cantante del... degli f 65 riguardandone nei ricordi ho visto che esattamente un anno dopo dal sogno si è tenuto il concerto una fassesca, questa cosa <ride> C'è un'amica un che mi segue sempre soprattutto su questi video sicuramente commenterà, che si chiama Sara, è un canale che si chiama L'Angolo degli Arcani così facciamo mm. l'ennesima pubblicità, che lei ha fatto proprio un corso completo sui tarocchi sul suo canale carta. Ah, bellissimo! Sì, sì. Quindi... Poi è molto seguita immagino Come? Deve essere molto seguita immagino, perché comunque è un argomento che interessa tanti mm, Sui 3.000 iscritti, potrebbe averne anche di più a mio parere <ride> Così. e a volte poi il sito Non fa tanto la differenza quanto le visualizzazioni, perché c'è un sacco di gente che segue i video mm. non iscrivendosi ai canali. L'importante è essere seguiti nei contenuti, ecco. Va bene, noi speriamo di non avervi annoiato troppo, ma al contrario, intrattenuto. Vi eh. ricordo passare dal canale Il Contenitore di notizie Inutili, gestito direttamente a Francesco. Non vi fate ingannare dal nome perché tutt'altro... Benissimo, è... infatti Riccardo, io uh, ti stavo proprio per dire, sono contento che finalmente abbiamo avuto entrambi l'opportunità di chiamarci per nome, perché molti mi chiamano contenitore, <ride> è una cosa che me, ti fa veramente ridere, uh, però insomma non sapendo il mio nome, ora lo sanno, sono Francesco. Sì, no, poi io sono un po' spulcione. L'ho scoperto dal tuo, dal tuo link sì, tu PayPal, no? cioè, <ride> sì sì. sì. E vi, me, vi metto, come dicevo prima, anche il link alla sua promo. Così vi fate un'idea anche del suo modo di fare video. Vi ricordiamo di iscrivervi anche al mio canale se non siete iscritti. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ciao a tutti, tanti. Tanti, ci vediamo la prossima volta.